Titolo. L.I. Pelosa Mecleris. Rivolta dal veterinario, autore, Linli do d'inizio. Laggiù dal veterinario. C'erano tutti i tipi di animali domestici, con afflizioni e guai. Dalle orecchie fino alle dite. Raffreddori e starnuti. E con dosi di influenza, pruriti e punti, e anche mal di pancia. E tanti animali. Vigile e diffidente. E peloso McClary che proviene dal caseificio Donaldson. C'erano dei cani tristi gatti scontrosi. Un coniglio con i brufoli. E topi traballanti. Topi che starnutiscono. Una capra arrabbiata. E Cassie il cacatua. Chiuso nella sua gabbia. Cassie agli artigli. E un picco noioso. Lei ha visto qualcosa che si contorceva così lei ha dato un pizzico con il suo becco. L'ha lanciato così forte, che è riuscita a strappare un capello, e, peloso McClary ha saltato alto in aria. Un contenitore pieno di topi, che era fissato, quando ha venuto su di lui, e i topi uscirono fuori tutti. Quattro parrocchetti esigenti, da nonna Goff, sono volati fuori dalla loro gabbia, quando quel fondo è caduto. Grizzly Macduff. Con la coda come uno scovolino uscito dalla sua cesta. E ha saltato oltre la ringhiera. E i gattini Poppadum. Da Parkinson Place. Scivolato fuori attraverso un'apertura. E si uniscono all'inseguimento. Barnacle Beasley. Ha dimenticato che stava soffrendo di dolore. Lui barcollò e si aschiantò. Sul tutto il pavimento. Poi la crema pasticcera Labrador. Pasticcino Maclay. E tagliatelle il barboncino. Hanno deciso di giocare. Loro hanno pattinato e scorrazzato. Strisciavano dappertutto. E le bottiglie e le scatole, sono crollati dappertutti. Che confusione una corsa di gambe. Un groviglio di corpi. Un guazzabuglio di mascelle. Con i latrati e ululati. E i tristi miagolii. Loro stavano davvero facendo una terribile lotta. Il veterinario ha uscito. Io lo sistemerò. Disse lei. Ma è caduta anche lei tra tutti loro. Giser la capra. Si è schiantato contro la gabbia. Lui colpi le sbarre. Con furia fragorosa. Cassie è stata furiosa. Lei scosso con il becco. Qualcosa che lei vide che tremava. Così lei ha dato a questo un pizzico con il becco.